Da Rimini a Piacenza, natura da vivere attraverso visite guidate, lezione, tree watching. Alla scoperta dei giardini dell'Emilia Romagna e dei parchi della regione, luoghi meravigliosi da conoscere e apprezzare. Da venerdì a domenica la quinta edizione di Vivi il Verde, curata dall'Istituto per i beni artistici e culturali dell'Emilia Romagna, sarà una formidabile occasione, alcune gratuite, altre a pagamento, di vivere orti botanici, giardini storici di ville, e castelli, parchi e angoli verdi. L'istituto dei beni culturali è un po' il magnete che consente di fare questo cartellone. La vera attività è quella che mettono i singoli giardini, le associazioni, i gruppi che si impegnano a tenere aperti questi luoghi meravigliosi e a farvi delle iniziative. E però nello stesso tempo il quadro che ne esce con oltre 120 iniziative dà la sensazione, che è poi la sensazione di una realtà, di un mondo della natura e dell del rapporto fra uomo e natura nei nostri territori davvero straordinari e che come è noto risale a secoli e secoli fa. Tra le tante iniziative alcuni veri e propri eventi da non perdere. La chicca è quella di apertura, per esempio, del Museo dei Tessuti a Villa Spada il 21 settembre alle 17.30 perché si tratta di un percorso assolutamente originale e cioè eh, la, i motivi floreali e naturali all'interno dei tessuti storici che sono lì, lì conservati e quindi sarà un modo per scoprire una natura in qualche modo trasformata in gusto, eh, trasformata in moda e che è in qualche modo propedeutica a quella che poi si può vedere nei giardini della regione nei giorni successivi.